le questioni politiche, le questioni relative alla rivelazione che Dio ha dato a noi attraverso di lui e al popolo di Giuda attraverso Geremia, diventano un inestricabile nodo. Non riusciamo più a capire dove il profeta parla di se stesso, dove il profeta parla di se stesso e dei dolori che soffre, dei dolori che patisce, come, come abbiamo detto, vi ricordate, come anima di, di Giuda, non sappiamo più il confine, in questa sua personalità corporativa che esprime con gesti, parole e soprattutto sentimenti forti, non si capisce più dove finisce la sua anima, e dove inizia l'anima attraverso la personalità corporativa del popolo di Giuda e di Giuseppe in particolare, ed ecco che non Isaia, non Ezechiele, ma Geremia, tra i grandi prefetti maggiori, quelli che maggiori si intende proprio quelli che hanno lasciato la maggior testimonianza con dei sefarim piuttosto consistenti rispetto ai dodici profeti minori, non che siano inferiori o minori per importanza ma minori perché hanno lasciato meno, sono dei sefarim molto più ridotti con pochi capitoli rispetto a Geremia. Ecco che tra questi grandi profeti solo lui solo lui si fa entrare dentro di lui, dentro la sua psicologia e ci ricorda una cosa, cari amici quando un essere umano diventa cristiano, riceve l'unzione del santo diventando sacerdote, re e profeta. Re perché ha il dominio totale, nel dominio del Signore, quando verrà nella sua gloria, sulle proprie passioni e sulle proprie azioni. Sacerdote, perché è unito al sacerdozio di Melchisedec, che è quello di Cristo, che non ha origine, senza genealogia. E lunzione anche del profeta in quanto legato alla grande profezia di cristo che ricordiamoci bene non è soltanto la profezia un vaticinio su un futuro che ancora non esiste e che non è detto che esista nei modi e nei, nei, nei pensieri e nelle diciamo istanze che l'uomo desidera che possa esistere perché ci sono infiniti, infiniti fi, futuri che possiamo creare con le nostre mani ma profeta in quanto Uomo che sa vedere la storia, la propria quotidianità, ex parte dei, cioè dalla parte di Dio. Il profeta è colui che è sintonizzato con le corde del cuore di Cristo. Noi abbiamo un Dio fatto carne, ha partecipato a noi il suo ministero profetico. Di una profezia che non è transitoria come quelli dell'Antico Testamento, ma che è una profezia che diventa anche memoria, di ciò che è stato nella vita del, della Chiesa, di ciò che è, di ciò che sarà fino al ritorno di Cristo stesso. Quindi sostanzialmente la profezia con la quale siamo stati uniti è la stessa profezia del Cristo. Lui l'ha data a noi come il suo sacerdozio e la sua regalità. Ecco che allora il cristiano ha il compito, il dovere, il diritto, potrei dire la vocazione, la chiamata, a poter discernere il segno dei tempi così esattamente come lo discerne Cristo stesso qui presente oggi e allora le parole che leggiamo adesso di Geremia quelle che noi conosciamo benissimo del suo, del suo straziante memoriale in un momento in cui circa metà del suo ministero lui era prigioniero prigioniero di fratelli e di confratelli fratelli in quanto giudei confratelli in quanto sacerdoti come Geremia stesso era sacerdote in una stanza dove non poteva vedere nulla, ma non poter vedere nulla non, volesse, non voleva dire che non potesse vedere con gli occhi del cuore e percepire con le stesse vibrazioni del, del Dio al quale lui voleva servire, un Dio appassionato, il famoso pathos di Dio, per Gerusalemme, per la Città Santa, per coloro che vi abitano, allora come oggi e in futuro. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre, cioè mi hai portato a te, Signore, e mi sono lasciato portare a te. Ed era bambino quando lui fece questo. Ricordiamoci che lui si santificò, si consacrò a Dio non sposandosi, anche perché aveva una missione che avrebbe lasciato solo orfani e vedove. Mi hai fatto forza e hai prevalso. Quante volte anche noi leggiamo questo testo riferendolo a noi stessi, ma non in un giorno particolare. In questi giorni sono diventato oggetto di scherno ogni giorno. Perché? E ognuno si fa beffe di me. Perché? Perché io non la vedo come gli altri. Io non la penso come gli altri. Io non seguo il mainstream. Questo è quello che dice il profeta. E questo è quello che dice il cristiano. Dentro di lui ha queste parole. Non le riesce a proferire. Bene, facciamo nostra questa preghiera di Geremia. Quando parlo devo gridare. Non se ne è più sufficiente parlare, bisogna gridare. E cosa devo proclamare? Hamas, violenza, oppressione. Violenza e oppressione. Con la parola, così questa parola è diventata per me, la parola, la scrittura, la Bibbia, il rapporto con Dio attraverso le scritture, motivo di obrobrio e scherno ogni giorno. E dicevo, non penserò più a lui, sono stanco, non parlerò più, non profetterò più nel suo nome e non parlerò più nel suo nome. È adesso un'anomalia unica nella scrittura. Il fuoco che è normalmente è acceso di fuori, Gesù stesso parla, dice accenderò un fuoco, sta per essere acceso un fuoco. Qui Geremia lo avverte dentro di sé questo fuoco. E il fuoco non è solo purificazione e luce, ma è anche dolore, e anche morte. E dice nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, un, un, un come fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo. Il fuoco della parola ma non potevo non potevo contenere il fuoco della parola è più forte di me non posso non posso tacere sentivo le insinuazioni di molto di molti ma gormes aviv ma questo ma gormes eh, questo che noi traduciamo ma gormes terrore intorno in realtà era il soprannome che dio gli aveva dato a Pashkur il sacerdote che mise in ambasce il suo parente di sangue, Geremia, perché erano sacerdoti tutti e due, Geremia era anche profeta di Dio. Quindi spesse volte noi siamo colpiti da nomignoli. Denunciatelo e lo denunceremo. Gesù stesso vede questa situazione, una parte di questa preghiera e di questo atteggiamento psicologico, questo dolore psicologico, ma forte, anche fisico, che Geremia deve subire. Anche Gesù l'ha vissuto e quindi l'ha portato cristicamente parlando al massimo della rivelazione noi con lui in Cristo è attraverso Cristo che arriviamo a Geremia, e Geremia è Geremia attraverso Cristo che arriva a noi tutti i miei amici spiano la mia caduta siamo stati divisi, no? vaccinati non vaccinati per la guerra, contro la guerra l'importante è dividere i figli di Dio tutti i miei amici mi spiavano forse si lascerà trarre in inganno così noi preverremo su di lui così prenderemo la nostra vendetta, si parla di vendetta, ma il Signore è stato a mio fianco, è al mio fianco, come un ghibor, come un prode valoroso, prode valoroso che era lo stesso termine che si usava quando come prode valoroso il tetagramma liberò gli israeliti da Mitzrayim. Per questo i miei persecutori cadranno e non potranno prevalere, saranno molto confusi perché non riusciranno, la loro vergogna sarà eterna e incancellabile, Signore Dio degli eserciti che provi il giusto e scruti il cuore e la mente, perché in questo momento di prova non è tanto per Dio, Dio sa le cose, è per prova perché è così, vediamo noi se siamo dalla sua parte o contro di Lui. Posso io vedere la vendetta su di essi, poiché ho affidato a te la mia causa. Non dobbiamo scandalizzarci del termine vendetta, ci sono anche nei salmi, Dio delle vendette Dio delle vendette sorgi, Shem Nehemot, Shem Nechamot, Ufia. Non è poco religioso parlare di vendetta, perché la vendetta è del nostro Dio, nelle mani di Dio, non nostra. Geremia stesso dice, posso io vedere la vendetta, non la mia vendetta, la vendetta su di essi, perché io ho fidato a te la mia causa. E poi, Shiru, allilu, allilu, lodate, lodate, date inni al Signore. Lodate il Signore perché ha liberato la vita del povero. Vedete tutti i vaticini, tutte le preghiere, tutte le situazioni borderline finiscono sempre in bene, finiscono sempre in lode. E poi uno sguardo verso di sé, perché comunque il dolore che abbiamo, che stiamo vivendo è terribile. Maledetto il giorno in cui io nacco, il giorno in cui mia madre mi diede la luce non sia benedetto. Non si parla di benedire o maledire, no? Eufemisticamente padre e madre, ma il giorno nel quale uno è nato. Perché? Perché nascendo hai potuto vedere la distruzione del tuo popolo, che non è d'oggi, che non è d'oggi, è da tanti anni, potrei dire da più di un secolo. E allora maledetto l'uomo che portò la notizia a mio padre dicendo ti è nato un figlio maschio, col mandolo di gioia, quest'uomo magari non c'è più, quell'uomo sia come la città che il Signore ha demolito senza compassione. Queste vette altissime della poetica, di questo cantico, di questa preghiera di Geremia, dobbiamo farla nostra. Ascolti i grida al mattino e i rumori di guerra a mezzogiorno e tutti continuano a dire pace, pace, perché non mi fece morire, questa è una bella domanda, nel grembo materno, mia madre sarebbe stata la mia tomba e il suo utero gravido per sempre. E qui uso proprio il termine Raham, perché indica proprio Raham anche la misericordia, sarebbe stata misericordia gravida per sempre. E poi finisce con una domanda retorica, che noi facciamo nostra. E qui, e qui cominciamo a, acquistare, a acquisire tutte le energie spirituali psicologiche che Dio ci dà dopo aver refuso il nostro cuore insieme a Geremia e non solo davanti al trono di Dio. Perché mai sono uscito dal seno materno per vedere tormenti e dolore, per finire i miei giorni nella vergogna? È una domanda retorica, perché avevo appena detto che dobbiamo cantare, dobbiamo cantare perché la, la vittoria del nostro Dio è vicina contro i nemici sono nemici dei cristiani nemici che vogliono dividere i cristiani sono nemici all'interno del popolo di Dio sono nemici sono i nostri nemici affidiamo la nostra causa a Dio attraverso il pathos l'amore e la preghiera di Geremia se non l'avete ancora fatto e volete farlo potete fare iscrizione attivando la campanella qua vicino vibrante e fate circolare il nostro canale sempre se lo ritenete opportuno alle persone di vostro gradimento e che possano condividere con noi questo momento molto difficile nel nome del Signore. Ciao e alla prossima.